Beh, non è la prima volta che vengo, è una grandissima iniziativa proprio perché dà grande eh, spazio a dibattito, a confronto è quella che la politica dovrebbe fare per trovare spunto, humus, da, da quello che viene fuori da questi, da questi incontri per cercare di migliorare, di proporre, di attuare leggi, norme. Eh, variazioni a, a leggi sbagliate che sono ancora evidenti. Io penso che è un, un, una macchina democratica che dovrebbe essere presa in considerazione in seria considerazione da chi amministra. Spero che vada avanti così come state facendo e complimenti ancora.